in un nuovo episodio di The Forest, il secondo. Per essere precisi, siamo sempre in compagnia di Pedro. Oggi andremo a prendere una delle armi più forti che c'è in questa versione. Non c'è l'arma più forte della versione? Probabilmente sì. E quindi, e poi abbiamo sboscare, andiamo a disboscare, diciamo, una foresta. La sì, foresta ti ricordi dov'è A memoria. Ok, eccoci qua. Allora, vi volevo mostrare una cosa che è questa. Come vedete ci sono parecchi tronchi, un po' di slettine, lì ci abbiamo messo solito cose... Ecco, siccome è di a prendere nel culo, avrebbe messo tanti tronchi in modo che ognuno... E qua eh, abbiamo costruito la prima base. Guardate che bello con tanto di serratura. Chiuditi! Eh? Che trash. Proprio prova di scasso sta serratura. <ride> Sì, uno prende un bastone da Trent la spacca via va che perché... Non vogliamo una porta che dia sul giardino sul retro? Eh, dai! Con la chiusura verso l'interno o l'esterno facciamo? La solo so esterna Allora Chiusura verso l'esterno Ciao piccione Vieni qua E' bello vederti Vieni qua, vieni qua E' un Wingull Vieni qua Non è WINGLE Dammi la tua fiume Non è, è Pokémon ma con Wingul. Sì vabbè era E' chi Wingul. WINGLE Cavolo il suono <ride> Ok, why WINGLE c'è il good day. Poi se non sbaglio qui dovrebbero starci Vediamo quanto alte sono Le nostre care amiche scalette che ah, le scalini Tanto noi entriamo saltando ho detto entriamo <ride> raga non eh, per questo saranno le scale, sai cioè. eh, Ho messo le scale per qualcosa Dobbiamo qua Comunque Andiamo di la casa finiamo questi tronchi poi andiamo a, a pigliarci l'arma più forte <ride> la porta con i tronchi comunque se non sbaglio Ballato? No, semplicemente ci avevo costruito sopra. Oh. Buongiorno Slit, come ciao Johnny, come tutto bene? Sì, va bene, chiamami quando hai bisogno. Ma quello è Ginevra, non è Johnny, non cambia niente. C è una bella staccionata. qua guardate che spettacolo, una staccionata che parte da qui. E arriva fino a qua che così in caso di problemi attacco loro non credo che riescano a salire come dei camosci quindi ci vorrà un po' perché non solo 10 stick peraltro quindi guardate qua 10 stick buono dai la, la, libra, la con che fisica l'abbiamo tagliata? la fibrilla per il stick eh? Lo Sì, lo so. Ehm... Spostiamo queste rocce. Ok, abbiamo spostato. Abbiamo le effigie sotto. Ah no, quello che si vede è un pezzo dell'effigie che c'era sotto. Che non si può più prendere perché ormai comunque è, è parte integrante della casa. Allora. Ciao! Poverino! Grazie! Non posso portare più niente, l'abbiamo accoppato per niente. avuto sì, una famiglia lui. Anch'io. Spero che qualcuno mi l'ha sull'ata. C'è qualcuno qua che ciulla le famiglie. Aspetta, è come licenziato. Ah che bello, la nostra casa sta lentamente prendendo forma Probabilmente la farò su tre piani eh. oh, <ride> Vabbè. Che bello, inizia pure a piovere No, una roba buona, anzi a proposito dovrei fare più water collector Perché messo, buongiorno allora ci rimangono due tronchi quindi ci manca un tronco solo che miseria, un tronco per finire la parete, vabbè sfondiamo la porta con i tronchi ci manca un misero tronco no e poi già che ci siamo facciamo la, la stacionata anche di qua e poi di là facciamo il giardino con magari qualche campetto per con qualche campetto per um, poter uh, coltivare qualcosa non bisogna giocare a calcio no allora Così è perfetto mi piace? In caso abbiamo anche la via di fuga lanciandoci giù da là. Vogliamo di fuoco comunque. Allora. No, non si muove già testato. No, potevo prenderlo, io l'ho rotto. Cavoli, torno indietro. Vabbè. Perché è piatto? Da quando in qua i fiori sono piatti e non facciamo domande no domand poi già che ci siamo a sto punto but, potremmo buttarlo giù un prototipo del, dei nostri campetti eccoli eh, qua guardate che belli i nostri garden li mettiamo li mettiamo qua bello ah che carino ah che bello il nostro praticello orticolo c'è solo questo purtroppo non c'è quello grande mi ricordo si potesse fare anche quello grande ma al momento mi sa che è in un'altra versione mm, può darsi eh, vabbè niente ehm. quindi il materiale abbiamo finito eh. Siamo poveri, cioè se siamo poveri stiamo anche morendo, magari potrò mangiare questo health, stamina. incrisiamo la stamina, che è l'energia, e eh, sì, salviamo. È il giorno, è l'alba, tra poco comunque verrà notte, quindi... Andiamo a prendere la katana. Andiamo a pigliare la katana che così almeno siamo salvi. Possiamo fare una strage controllata. Ah, che bella muraglia, raga. Allora, lì non c'è nessuno, via libera. Ti due d'aereo. Yes, conosco questa mappa a memoria ormai. Eh, perché il computer è volato? Sta fermo, lì. Ma perché vola? Perché il computer è volato? Johnny, sì. prendi la pallina! Adesso sì. sì. ci sì. sì, siamo, ci prendiamo un paio di... C'è bambi, ragazzi! Povero bambi. Sì. Torna indietro! Eh, allora, c'è per lui. Tu tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. colpa dell'uccello se non una... ma si sdoppia vieni qua non voglio farti del male tranquillo non voglio farti del male vieni vieni dai voglio solo conoscerti dove ragazza cioè, si ferma e ci aspetta che gentile che è mi sa che ti lascerò in vita cioè, non, non che prima volessi ucciderti... Poveretto! Non l'hai preso! Che ok! Sfine, che tessite sfine che ha fatto? Scusate, ma... Sono pure sporcato, vabbè! sporchiamo dietro tutto il camoscio! <ride> Ci facciamo una docetta Ci Siamo pronti per tornare VoI Lancio del peso 100 Fire. punti Fire. Raga guardate che filato l'arcobilino arco... L'arcobilino questo l l No questo è l'arcobilino perché è piccolino vedi è piccolino Quindi è l'arcobilino Bello ma hai sentito? Non puoi bene What cosa? Che cosa? Che cosa? Che Mi sa Che cosa? Che cosa? Che Che cazzo è sta roba? Vaga. se no si guarda ce lo uccidi brucia l'inferno infame abbiamo la mira di un franco si scende nell'antro degli abissi sperando che non ci sia nessuno perché veramente ora mi sono rotto quindi Ma che cos'è stato? Tipo qualcosa in acqua. Ai, tu che hai per le pietre. Sono i teschi in realtà. Vabbè. Dove è del il giocattolo? Eccolo qua. Abbiamo trovato il corpo del giocattolo. Quello credo siamo noi quel figlioccio che... Boh, no, ora ci... Mi date i disegni... Perché mi dà un disegno solo? Place on wall decoration. Vabbè. Una volta fatto il giocattolo decorato, cosa succede? Una volta che il giocattolo è finito. Ok. No, una volta che il giocatore è finito, qualcosa di danno. Niente, io devi dire dal tuo boccia E dove, dove, dove, dove sono tutti i pezzi del ho Sparsi in giro per la mappa. Ah, Presumo che ci sia un altro boss o qualcosa del genere perché. Allora, prima a sinistra e poi a destra. No, di qua. No. Sì, di qua. Di qua. Pensiamo che si luce un attimo Fondita si, sì. e non credo che fosse What? Dovrebbe essere Raga sono diventato miliardario Sono miliardario raga un miliardario medicine cibo e... non preso qualcosa mm. adesso il cibo oh, lo trovi rolex a non finire raga qualcuno vorrà un rolex io vendo 5 euro Dove sei? Dov'è la catana? Sul corpo del tipo. Quale corpo del tipo? C'è un Rolex e basta. La teoria è lì. Su quello. Raga. È effetto sul corpo di un tipo in teoria. Posso chiamare? Te lo prendo un attimo prestito. Me lo puoi dare? In è sul colpo del tipo, è pizzato sul colpo del tipo. Qua non c'è il zio, ma adesso <ride> l'avevo già presa. Ho preso un ma... colpo, non me ne sono neanche accorto. Ho preso un colpo e oddio! Ho preso neanche la katana, eh, abbiamo preso la katana e quindi siamo messi a buon punto più avanti continuerò con la costruzione della casa e niente, spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare dei like